Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso, ci ho messo 5 anni per imparare questa cosa, adesso sono due anni con questo, due inverni che lo uso e ve ne volevo parlare perché ho visto che funziona, funziona bene. Parlo del filtro di pulizia delle acque in uscita dalla raccolta delle acque piovane. Non l'ho mai avuto, fino a due anni fa non ce l'avevo. E quindi cosa succedeva? Spesso si otturavano nel mio caso le elettrovalvole, ma altrimenti anche i tubi e soprattutto i tubi goccia a goccia, sia quelli rigidi che quelli flessibili. Ogni anno, anno e mezzo, puntualmente c'erano delle bocchette dell'acqua dalla quale non usciva l'acqua e quindi era un problema perché magari me ne accorgevo dopo che avevo messo le piantine, le piantine morivano. È un problema grosso insomma. Allora l'anno scorso, un anno e mezzo fa, ho messo questo filtro qui in uscita le cassone, li ho prima lavati ovviamente li ho spurgati, la belle meglio e poi ho messo questo qui, devo essere sincero non ho un filtro, una retina in ingresso che mi possa contenere le foglie più grandi, quelle che arrivano dal tetto, questa è la mia mancanza e lo farò prossimamente, nel frattempo però ho risolto con questo adesso vi faccio vedere un po' cos'è e come funziona allora, chiudo il rubinetto e semplicemente non ve lo faccio vedere smontato perché è un casino da mettere su è un semplice filtro una cartuccia dentro lavabile uscirà un po d'acqua guardate guardate cosa c'è questo adesso ha passato l'inverno io ho acceso oggi l'impianto l'acqua arrivava ma non come volevo io quindi ho capito subito che c'era il filtro intasato questa è tutta melma che noi non facciamo arrivare nei tubi irrigazione a goccia eccolo qua è una retina metallica quindi non si butta via niente le guarnizioni sono già inserite nel corpo del filtro quindi non vanno cambiate si avvita manualmente quindi non ci sono attrezzi qui in campagna non sempre li si ha adesso gli diamo una lavata e vediamo un po' come torna nuovo con il getto dell'acqua semplicemente togliamo prima il più grosso e poi dentro per fare un bel lavoro si può usare un attrezzino come questo ecco qua adesso ovviamente vedrete il lavandino che si è otturato perché dopo l'inverno succede di tutto in campagna, questo non lo usiamo mai, Ecco questo non lo rovina assolutamente, non è invasivo, ecco qua, tornato nuovo, guardate, lo si infila c'è un verso dall'altra parte lo sentite che beh questo modello ovviamente poi potete vedere il modello che avete voi in mano oh, se arriva battuta il lavoro è finito basta questo lavoro si ripete o all'occorrenza quando vedete che la portata dell'acqua diminuisce o una volta ogni 7-10 giorni nel mio caso finché non metterò la retina sopra purtroppo dovrò andare avanti così spero di esservi stato utile è un oggettino che costa poche decine di euro vi lascio il link qua sotto anche se ha la forma diversa non importa e come dicevo il secondo inverno che resiste quindi freddo caldo l'acqua da me c'è sempre quindi non si è ancora spaccato quindi è una buona plastica mi sto trovando bene trovate poi ovviamente i modelli con le dimensioni in uscita che vi fa comodo io purtroppo quando ho comprato il filtro non ci ho pensato non ho comprato i raccordi I raccordi li ho presi in negozio e alla fine sono costati più i raccordi del filtro ma ah, quello perché non me ne sono accorto io bene spero esservi stato utile un video molto veloce molto semplice ma come vi dicevo io ci ho messo 5 anni per capirlo magari in questo modo vi ho accorciato un po' il tempo per arrivarci da soli se vi è piaciuto il video lasciate un like se non vi è piaciuto non importa lasciate un pollice in giù iscrivetevi al canale se vi fa piacere e, e cliccate sulla campanella l'attivate così vi arrivano le notifiche dei miei nuovi video vi ringrazio vi auguro una buona giornata giovedì prossimo